Siete pronti a sfidarmi a colpi di numeri e indovinelli? Ma certo. certo! Allora, iniziamo subito. Prendete un numero, non ditemi quale, poi vi dirò quali operazioni dovete farci e, secondo me, solo sapendo il risultato finale, riuscirò a indovinare quale numero avete scelto all'inizio. Va bene, quindi... Allora, prendete il vostro numero, pensatelo, non ditemelo. Aggiungete 12, moltiplicate per tutto per 5, ok, poi dovete sottrarre 4 volte il numero scelto all'inizio. Ci siete? Ok? E adesso aggiungete 40. Ok Fatto? Ok. Qualcuno di voi mi dica il numero. Eh, 109. Allora, il numero scelto da te all'inizio è 9. Quattro. Ma come hai fatto? Secondo me è stata solo fortuna. Eh, miscredente. Proviamo un'altra volta. 104. Il tuo numero è 4. Hai ragione. Ma come hai fatto? Svegliami il trucco, per favore. Certamente. Dobbiamo creare una tabella e poi, in sequenza, scrivere le operazioni sotto forma di espressione che ci hanno portato al risultato. E vi svelerò così il trucco. bravissimi, eh, vi svelo due trucco, niente di particolare, è solo un buon uso delle proprietà delle quattro operazioni, specialmente della proprietà distributiva, ora vediamolo. Prima cosa dobbiamo aggiungere 12, questa espressione può essere solo scritta in questo modo, quindi a più 12, il prossimo passaggio è moltiplicare per 5, ora utilizziamo la proprietà distributiva del prodotto, quindi diventerà a per 5 più 12 per 5, successivamente dobbiamo togliere 4 volte il numero inizialmente pensato. Usando il risultato appena ottenuto, ovvero quello di sopra, riscriviamo e otteniamo 5 per A più 60, che viene da 12 per 5, meno 4 per A. Ora possiamo cambiare l'ordine e diventerà 5 per A meno 4 per A più 60. Poi aggiungiamo una parentesi e quindi raggruppiamo il 5 per A meno 4 per A e sempre più 60. Ora riapplichiamo la proprietà distributiva e avremo 5 meno 4 tutto moltiplicato per a più 60. Eseguendo il calcolo ora, 5 meno 4 farà 1, 1 per a più 60. L'1 è l'elemento neutro del prodotto, quindi non cambia. A più 60. L'ultima operazione che dobbiamo fare è aggiungere 40 al nostro risultato. Quindi, partendo dal risultato A più 60 e aggiungendo 40, il risultato finale sarà il numero che abbiamo pensato più 100. Siccome il risultato finale è A più 100, a me è bastato togliere 100 dal vostro risultato per trovare A, ossia il numero da voi pensato. Wow! Grazie, adesso proviamo con un nuovo gioco. Pensate di nuovo a un numero, mi raccomando intero. Fatto? Perfetto. Sì. Allora, allora dovete addizionare 5 al numero pensato e okay. Elevarlo al quadrato. Okay. Ci siamo? Poi dovete sottrarre il numero di partenza elevato al quadrato. Okay? Okay. ok? E ora dovete infine sottrarre il numero di partenza moltiplicato 10 volte. Ok. okay. Ah, che accanto. numero vi è uscito? A ah, me 25, ma come è possibile? Anche a me 25. Anche io ho tenuto 25, ma non credo che abbiamo pensato tutto lo stesso numero. Secondo Quindi te, il perché? Probabilmente eh, non dipende dal numero pensato, ma dipenderà dalle operazioni che ci hai fatto fare. Proprio così. Queste due tabelle sono differenti, ma ci portano allo stesso risultato. Quindi, come facciamo a dire che sono equivalenti? Per prima cosa, noi vogliamo ehm, dire che è equivalente questa scrittura. A più 5, tutto al quadrato, ovvero il quadrato di un binomio, con la sua scrittura equivalente. A alla seconda, più 10A, più 25. Come facciamo a dirlo? Bene, utilizziamo la proprietà distributiva per sviluppare il calcolo. E quindi verrà. A più 5 moltiplicato per A più 5 e quindi otteniamo A per A più 5 più A più 5 per 5. Ora sviluppiamo i calcoli e otteniamo A alla seconda più A alla seconda 5 per A più 5 per A più 25. Sommando questi due termini otteniamo A alla seconda più 10 per A più 25, ovvero l'espressione che avevamo in partenza. Ora che vi siete cimentati in questi indovinelli, vi nomino Maghi della Matematica e ora andate e condividete questi trucchetti con i vostri amici. Va bene, right. yeah, ciao ciao wow. ciao!